Amici, essere trasgressivi va bene, ma non è quello che pensate voi. C'è un parracarro, c'è un'altra strada, io no. sono qui ferma che aspetto, ma capirete perché sto aspettando. Ecco, praticamente una manifestazione eh, di allevatori, credo, e comunque ci sono tutti i trattori che fermano la strada. Siamo partiti da poco. Ma... insomma ci sono chilometri di code dietro di noi, davanti siamo capitati proprio praticamente nel momento giusto in cui iniziavano a fare eh, questa manifestazione così hanno bloccato la sul ponte, hanno dato fuoco ai pneumatici, ci sono i pompieri, ci sono la gendarmeria di Sommossa insomma dovrei fare il mio lavoro di, eh, di giornalista ma niente perché io in francese non ci so parlare quindi vi posso solo mettere delle immagini stavo pensando che i trattori che magari si sortono nel frattempo vanno a lavarsi laggiù così, tanto per far passare un po' di tempo non so per quanto ne avremo ancora comunque sia io devo anche andare in bagno ma ci andrò ci andrò magari in autostrada ah tra l'altro vedete quel signore là in bicicletta laggiù in fondo ebbene secondo me ha deciso di fare lo spericolato oggi perché è salito su da quella salita poi è sbucato qua in autostrada e secondo me vuole andare in bicicletta in autostrada oggi lo potrà fare secondo me sì va bene e intanto noi siamo qui e boh, prima o poi partiremo non so quando ma prima o poi partiremo sì, sì. intanto dormo Ciao!